Caro paziente, a seguito dell'emergenza coronavirus, per assicurare la tua e la nostra salute, abbiamo adottato una serie di procedure che dovrai seguire prima di recarti da noi. Il giorno prima del tuo appuntamento, ti contatteremo telefonicamente per farti alcune semplici domande sul tuo stato di salute. Il giorno dell'appuntamento dovrai recarti presso lo studio munito di mascherina, ma potrai attendere in sala d'attesa solo se non è presente alcun altro paziente. Per garantire il corretto distanziamento, qualora in sala d'attesa ci fosse già qualcuno, ti chiederemo di attendere il tuo turno fuori o in macchina. Un addetto alla segreteria ti richiamerà appena potrai entrare. Entrato in studio, misureremo la tua temperatura con un termometro a infrarossi. Dovrai igienizzare le mani, indossare dei guanti, se non li hai li metteremo noi a disposizione per te, indossare dei calzari per le scarpe, rispondere alle domande che ti abbiamo fatto il giorno prima per aggiornare il tuo stato di salute. Siamo certi della tua collaborazione, siamo a tua disposizione e faremo di tutto per supportarti in questo particolare momento.